Stava perché non bagnate c'è cioè il pericolo slick no, mi fa esempio che vada bene ROCK GARDEN! Ogni volta lì mi scago sotto Beh, Anche qui eh, mica sono lì, oddio! Quando lo vedo brutto lì, oddio! Di qua sotto ricella sicura, adesso rientriamo nel territorio di Campi, che bello, vedi? Queste sono le cose che ci piacciono, informazioni geolocalizzate qui E lo cazzo Ma dai via. Non esiste Non si torna mai indietro Perché alla fine eh. Questo. Questo è lo peggio No, non lo so 不誒誒誒誒